questi siti archeologici e l'attività cerebrale perché ehm, gli antichi templi non erano costruiti a caso erano costruiti laddove c'erano ehm, dei fenomeni fisici che eh, modificavano lo stato di coscienza e questo avveniva attraverso delle vibrazioni di che cos'è l'archeacustica? perché non tutti sanno che cos'è, no? rappresenta l'archeologia del suono ed è una nuova disciplina complementare all'archeologia non si sostituisce all'archeologia e eh, spiega la motivazione per quale un particolare sito fu considerato sacro nell'antichità oltre che una struttura antica fu scavata o scolpita nella pietra in un particolare modo in base ai fenomeni acustici presenti in esso cioè questo sta, eh, noi studiamo queste caratteristiche e vediamo qual è il riflesso sull'attività cerebrale allora, normalmente l'approccio tradizionale all'archeacustica è quello della registrazione di umori, di suoni presenti in un particolare sito archeologico. E, e ovviamente cerchiamo di studiare la tecnologia usata anche per produrre, perché molti tempi sono stati eh, costruiti anche in base a uh, altre caratteristiche, cioè non fenomeni fisici presenti nel luogo, ma eh, perché con una determinata architettura si ottiene una particolare risonanza all'interno di quell'ambiente in grado di modificare l'attività cerebrale dei soggetti presenti. Questo può essere ottenuto in vari modi, ad esempio attraverso l'uso di un traburo sciamanico, ma anche solo con la voce. Quindi eh, l'approccio tradizionale acustica è l'uso di microfoni ultrasensibili e registratori digitali e poi l'analisi mediante computer. Un altro approccio, ed è quello che utilizzo io, eh, diciamo che questo approccio tradizionale lo troviamo eh, dai ricercatori, hanno cominciato a utilizzarlo dagli anni 90 ed è quello con cui ho cominciato. Poi l'altro approccio, poiché io sono un medico, non sono un archeologo, è quello medico-antropologico che analizza la relazione tra organismo umano e il sito archeologico sacro, per cui abbiamo messo gli elettrodi dell'elettroencefalogramma nei siti archeologici, vedete che anch'io mi sono sottoposto per vedere l'effetto di un determinato sito, qua siamo ad esempio nell'ipogeo di Cividale. Questo con questo secondo approccio si, eh, si capisce, si comprendono quali sono gli effetti, i fenomeni sonori di una particolare architettura e qual è l'effetto sulle possibilità della persona. Vedete, qui abbiamo utilizzato ad esempio il tamburo sciamanico per sollecitare la struttura. Abbiamo scoperto che i costruttori, ad esempio del poggiolo cividale, avevano eh, sintonizzato alcune stanze a particolari frequenze in modo che queste avessero un effetto durante eh, determinati ritmi. Allora, perché esiste una stretta connessione tra struttura sacra e organismo umano, non si può guardare questi tempi come delle zone assettiche semplicemente costruite in base a motivazioni religiose. No, no, in realtà i popoli antichi avevano una conoscenza, seppur empirica, anche dell'attività cerebrale e quindi degli stati alterati di coscienza che potevano portarli all'estasi mistica. In questo mi ha aiutato tantissimo il mio collega Daniele Goulart, con cui abbiamo iniziato una collaborazione vari anni fa e abbiamo unito le nostre conoscenze per studiare meglio il rapporto tra eh, ambiente archeologico e emozionalità delle persone, attraverso varie tecniche. Qui per esempio siamo in Portogallo, qui eh, siamo in Italia, Castello di Gorparello, qui siamo in Cimusco, nel, nel sud Italia, qui siamo in Macedonia. Abbiamo girato parecchio, abbiamo girato parecchio. Dunque Goblinchitepe diciamo, si trova vicino a San Giurfa. San Giurfa è molto vicina al confine siriano e eh, si trova in base eh, diciamo, allo studio storico nel nord della Mesopotamia, in prossimità del fiume Eufrate. Sapete la Mesopotamia, c'è cioè i due famosi fiumi, Tigre e l'Eufate, dove è nata la civiltà. E praticamente con il Capodio 14 si è potuto datare che sicuramente questo sito è stato era già esistente nel 9600 avanti Cristo quindi è un sito di quasi 12.000 anni 12.000 anni e la cosa anche molto particolare è stato deliberatamente abbandonato intorno all'8000 avanti Cristo come si sa questo? Perché tutto il sito è stato coperto con terra, con terra di riporto. Quindi è stato lasciato così com'era perché nessuno potesse più utilizzarlo. Quindi ha funzionato per 1600 anni, quindi non per 160 anni, 1600 anni. E' come allo stesso tempo che ci si parla, ad esempio, della caduta dell'impero romano. Quindi per un bel po' di tempo questo luogo sacro è stato utilizzato. Questa è Urfa o Saliurfa, vedete qui Tebe, qui adesso non si vede molto bene, qui c'è il confine con la Siria e qui ci troviamo nel sud-est dell'Anatolia. Quindi non è una zona facile, non è una zona facile. Eccola qua, Saliurfa, vedete, a pochissimi chilometri dal confine. La zona rossa è quella dove diciamo il Fori Noves dice se ci andate là noi non rispondiamo per voi questa è una zona invece pericolosa qui potete andare ultima carta per farvi capire dove siamo questo è Salliurfa, questo è Arandi cui parleremo dopo questo è il confine e qua troviamo Aleppo. quindi capite, è più o meno a 100 km di distanza non è molto lontano eh? qui tutta zona Isis praticamente una volta che abbiamo capito dove si trova con qui ritorniamo di nuovo alla sua descrizione è il più antico insediamento umano riconosciuto nel mondo. Cioè ci sono anche altre zone che sono datate maggiormente, ma non riconosciute dagli archeologi. Questa datazione di Gobeki Tepe è sicura, è riconosciuta dagli archeologi di tutto il mondo e ha richiesto l'opera di una società organizzata, che però non ha lasciato nessuna traccia di abitazioni circostante c'è solo questo sito e basta. In questi tempi bisogna ricordare che sono stati costruiti 5.000 anni prima, non 50 anni prima, non 500 anni prima, 5.000 anni prima, che la prima civiltà conosciuta, cioè i Sumeri, cominciasse a muovere le prime pietre. Quindi è una civiltà antichissima, è la più antica riconosciuta dal mondo che faceva delle opere veramente interessanti. Eh? Allora, chi l'ha scoperta? L'ha scoperta Klaus Schmidt, archeologo tedesco, purtroppo deceduto due anni fa, quasi due anni fa, a tacco cardiaco, molto strano, a 61 anni, una persona che andava su e giù da questa collina dei Dublecchi Tepe, ha scritto questo interessantissimo libro, che eh, mi ha ispirato prima di andare in questa zona, questa è la situazione di quando lui l'ha scoperta nel 1994. Vedete un altipiano perfettamente piatto e una collina in mezzo. Allora, e questo è come un unico albero qui sotto, che sopra si chiama l'albero dei desideri. Era chiamato dalla gente del luogo l'albero dei desideri perché chi si recava lì aveva i desideri, diciamo realizzate una collina totalmente artificiale cioè 12.000 anni fa una società organizzata ha costruito questa collina che non esisteva perché la piano era perfettamente piatto perché tale il sito già c'è una piano roccioso piatto come una tavola è brullo, totalmente brullo e la collina abbiamo detto è totalmente artificiale L'altopiano si stende a stelle in tutte le direzioni e, diciamo, questo altopiano non è modellato solo dalla natura, ma questa società ha modificato anche le pietre, ha scavato delle vasche, ha lisciato tutta la zona alla base della collina. Questa è la situazione sempre Klaus Schmidt. Vedete, i templi sono incassati nella collina. Cioè, la collina è stata costruita e questi templi sono praticamente infilati sotto la superficie. Allora, cominciamo con i misteri. Cominciamo con i misteri. Ho spiegato un attimino il sito. Allora, definizione dei templi per completi tempi, e questo lo dice Klaus Schmidt direttamente, è alquanto discutibile, in quanto il concetto tempi di tempio presuppone l'esistenza di almeno un edificio parzialmente coperto. Qui non sappiamo neanche se c'era una copertura, se i pilastri erano rivolti verso il cielo e basta, oppure esisteva qualcosa sopra. Numerose campagne di scavo non hanno risolto questo problema. È un sito senza uguale il panorama archeologico mondiale, cioè non c'è niente altro. Ci sono altri siti intorno a come Chitepe, simili, ma per il resto del globo non c'è niente di simile. Vedete questo, ad esempio, una forma... Pianta quadrata e eh, è chiamato l'edificio con leone scolpito. Non sappiamo se c'era una copertura, non sappiamo se c'è un'entrata a livello del terreno. E poi, tra l'altro, ci sono vari muri. Dopo vedremo: c'è sempre un muro più recente costruito all'interno del più vecchio oppure erano già costruiti con diversi muri. E dopo veniva riempito lo spazio tra i diversi muri. Gli archeologi si sono sbizzarriti nel cercare di trovare una curvatura, ma da una situazione di questo genere, qui vedete diversi muri circostanti, no? è difficile riuscire a immaginare una copertura, anche se si trovavano, diciamo, la parte superiore dei pilastri era a livello del terreno. Loro hanno ipotizzato che esistesse una copertura, ma non hanno mai trovato la copertura. Forse la copertura è stata tolta via quando si è deciso di seppellire tutto. Questo non lo possiamo sapere. Allora, ci sono anche altri misteri. Per esempio, sono state trovate 130 lame di ossidiana di origine vulcanica, ma queste provengono da tre fonti diverse. Una in Cappadocia, quasi a 500 km di distanza con l'Egitete. Le altre tre sono invece, le ha fatto del Paese, vicino al lago di Van, a 250 km. Un'altra si trova poi nel sud della Turchia, a 500 km di distanza. Quindi c'è un'enorme varietà. Questo vuol dire che il sito era una sorta di luogo di pellegrinaggio che attraeva persone praticamente da tutta l'Anatolia. Questa è diciamo, la ricostruzione che hanno fatto gli archeologi turchi nel Museo di San Giuffa di come potevano spostare le pietre. Francamente io la trovo un pochettino offensiva nei confronti del di chi l'ha costruito veramente, perché la finezza di costruzione non riesce a essere compatibile con una popolazione che non aveva neanche cacciatori a corritori, era ancora prima, quindi non aveva nessuna organizzazione secondo la storiografia ufficiale. Allora, dopo la morte di Klaus eh, Schmidt, adesso la direzione schiavi è stata presa da Leclerc, Leclerc è un archeologo inglese, laureato in, ehm, in letteratura tedesca in, in Gran Bretagna e laureato in, in archeologia in Germania, quindi parla benissimo sia il tedesco che l'inglese ehm, e con cui abbiamo avuto diversi contatti, perché lo studio abbiamo fatto insieme. Non so più niente di lui, sembra sparito. Sembrerebbe sparito, tra, tante, tra i tanti misteri di Gobekli Tepe. E sembrerebbe anche che in questo periodo gli scavi siano finiti sotto la giurisdizione di una fondazione turca. E qui, mentre invece prima era uh, uh, seguita dall'Istituto Germanico di Cultura di Istanbul. Sono cose che stanno succedendo. La Turchia in questo momento è un, una situazione di cambiamento molto particolare. Allora, ritornando di nuovo, presenta dei pilastri megalitici a sui quali sono scolpiti degli esseri antropomorfi antropomorfi, mitici, cioè stilizzati, cioè non eh, eh, sono delle immagini reali, eh, veristiche, ma sono degli animali completamente diversi che non hanno equivalenti qui sulla Terra possono essere considerati sia elementi architettonici che statue per monumentali, perché in realtà eh, i vari pilastri presentano ad esempio delle mani, presentano una cintura, presentano mh, diverse caratteristiche che li fanno eh, come delle figure umane o umanoide. Il tutto sarebbe stato costruito da una società pre-agricola su una polipina totalmente artificiale che presenta i suoi templi incassati in essa. Capite che qui ci sono troppi misteri, troppe cose diverse. Guardate che finezza! Questi sono, stati, questi sono dei bassorilievi, non stuccati, ma scavati direttamente in questi pilastri a T. Questi pilastri a T sono un blocco unico, non è un pezzo aggiunto su un pilastro. Allora, qual è il problema? quando Gobleghitepe è stata scoperta i vari dipartimenti di archeologia hanno dovuto cancellare la nozione che la nostra civiltà è nata 6.000 anni fa con la nascita della scrittura e dell'architettura in Mesopotamia, Egitto e Manco già 5.000 anni prima c'era una società organizzata con le stesse caratteristiche Gobleghitepe è una struttura sofisticata è a quasi 12.000 anni quindi oltre il doppio di quello che gli accademici hanno stabilito come punto di partenza della civiltà e questo è diciamo, il problema che ha avuto eh, eh, Klaus Schmidt all'inizio, perché all'inizio gli avevano dato addirittura dell'impostore, dicevano che non era possibile quello che l'aveva trovato, che un igorgione ha dovuto soffrire parecchio per questo, una persona assolutamente gentile, positiva, una persona straordinaria, ma eh? anche il allora, le costruzioni non contengono focolai, i resti di piante e animali non mostrano segni di addomesticamento. Inoltre, finora, ci sono edifici che gli archeologi pensano siano stati utilizzati per la vita quotidiana. Non ci sono zone dove dormire, dove mangiare, non c'è nulla di questo genere. Sono tutti, per ora, semplicemente abietti sacri. Il sito contiene almeno 20 abietti in pietra. Il sito, per ora, contiene almeno 20 abietti in pietra, cioè quelli che sono stati scavati con diametri che vanno dai 10 ai 30 metri. I ricercatori suppongono che i cerchi esterni venissero riempiti con i detriti prima di costituire un cerchio all'interno. Vedete questo andamento a cerchio e dopo i, i, i pilastri a T che sono inseriti in queste murature. Però noi non sappiamo se questi muretti sono stati costruiti dopo o prima o contemporaneamente ai pilastri a T. Non lo sappiamo questo. Solitamente quando ci si trova a realizzare un sito si riesce a cogliere il significato, per esempio ho fatto delle ricerche da Safieni a Malta o a Stonehenge, tutti quanti sanno la motivazione di tipo astronomico. A Globetti tepe tutto pare molto difficile da comprendere e le interpretazioni si sprecano. Secondo alcuni sotto i tempi Tepe si nasconderebbe il contatto con creature di altri mondi cioè che sia stata una civiltà avanzata, sì, ma non proveniente dalla Terra. Questa è l'ipotesi presentata, molto suggestiva, ma questi eh, guardate che finezza che non è quella dei megaliti che troviamo per esempio a uh, Stonehenge. Allora, anche lo stesso Klaus uh, Schmidt parlava di complechi tempe come un tempio dell'Eden noi anche qui in Italia abbiamo, ad esempio, Marco Viglino, che parla e dice che il Ganeden era lì, localizzato lì, dove è E Ricordiamoci che dietro i miti, perché sappiamo che la Bibbia, la, il Tateuco, la parte più antica della Bibbia, prende su un sacco di miti sumerici. Noi troviamo cioè tra gli Elohim e gli Anunnaki è difficile trovare una differenza. Allora, il passaggio alla produzione agricola è caduto proprio in questa regione, cioè la gente all'improvviso ha deciso di iniziare l'agricoltura e iniziare l'allevamento. Molto interessante questo fatto che contemporaneamente a Roberto di Tepe si sia iniziato a questo tipo di attività. Improvvisamente si è avuto un passaggio da cacciatori a raccoglitori, da gente che aveva tutto quanto a disposizione, non occorreva che cominciasse ad allevare, a fare dell'agricoltura intensiva. Però a quel punto l'ha cominciata a fare proprio da lì. Ed è per questo che, per esempio, l'Inda bolton Home eh, parla di... Eh, L'interpretazione di questo totem che è stato ritrovato eh, lì a Tepe, come il segno della, della, della provenienza da altri mondi di, questo, eh, di questa struttura questa, di questo totem dove c'è la nascita di una creatura umana da una creatura non umana eccolo qui vediamo una specie di gigante eh, un attimo con delle orecchie che non sono sicuramente umane. Il viso è stato deliberatamente distrutto da qualcuno, prima della scopertura del Tempio, da cui nasce un'altra creatura, potremmo dire un ibrido, che, al quale è stato distrutto anche in questo caso, il viso. Ma qui sotto troviamo una figura nettamente umana con in mano un vaso. Nettamente umano. È come dire, guarda, che tu vieni da questi, guarda, che sono questi che ti hanno fatto. E questa è l'interpretazione di questa giornalista famosa. Uh, vediamo bene le mani della figura, queste strane orecchie, questo strano casco è tutto molto particolare. Uh, interessante perché vicino ci sono anche altri siti come Nevali Nevali Choi è stata trovata questa magnifica statua il cosiddetto uomo-uccello uomo-uccello con delle ali una specie di casco una specie di viso molto stilizzato purtroppo uh, Nevali Choi, eccolo qui, questa è la fotografia che ho ripreso dell'uomo-uccello di Nevali Neva Choi e si trova appunto anche questo l'usore di San Urpa. purtroppo questo sito non c'è più è finito sotto le acque della diga è stato Non è più possibile visitare. Tanto che al museo hanno messo in giro questo bellissimo manifesto che dice: È troppo tardi per vedere le varie ciòie. Visita invece il museo di Urfa. Infatti, si vedono i pilastri a T tra i pesci. Allora, interessante anche questa, questa statua che è presente eh, al museo di Urfa in cui troviamo questi idee, questi idee che uno, diciamo, in un teoria eretica, non è quella sicuramente degli archeologi eh, classici, ma se vi dico che avevano addirittura considerato un impostore il povero Klaus Schmidt, bisognava un attimino fare attenzione a alcuni particolari. Allora, questa statua è stata trovata proprio ad Urfa durante dei lavori di ristrutturazione ed è della stessa epoca di Global Tepe Anche qui abbiamo un essere senza barba, senza baffi, senza capelli, molto simile. E se noi guardiamo questo diciamo, sta in questa posizione qui, niente di particolare, ma se guardiamo più in basso vediamo delle braccia. Più piccole che lo abbracciano da sotto. Anche questo lancia lo stesso messaggio del totem trovato a Coblechitep. E cui caratteristiche del luogo recitato, del gamma di Una disposizione a cerchio o ad ovale, due pilastri centrali a T alti fino a 5,5 metri e pesanti fino a 20 tonnellate, fino a tre cerchi concentrici di muovia secco vedete i cerchi concentrici, riempiti tra l'altro di eh, materiale, ma non sappiamo se questo materiale è stato messo quando si è voluto separire il sito, o era già stato messo precedentemente. Ci sono poi gli altri pilastri a T, inclusi, vedete questi pilastri qui, inclusi nei muretti, alti fino a 2,5-3 metri, una sorta di panca all'interno, posta all'interno dell'ultimo cerchio, del cerchio più interno, i cerchi sono stati tutti ripiti a un certo punto con terra, in un periodo, in un periodo per ora sconosciuto, ma si suppone intorno all'8000 a.C. Allora, i vari cerchi di pietra, i due pilastri centrali, i pilastri a T inclusi nel muro, la panca che ci gira tutto intorno. Questa è una bella immagine di fantasia, eh, ma per cercare di capire... Questo è, per esempio, l'insediamento C, la struttura C, vista dall'alto, una fotografia del drone, è una fotografia di Klaus Schmidt, i due pilastri centrali, la panca e vedete i pilastri messi inclusi nel, nei muretti. Tutta la base in basalto, è un'immensa lastra di basalto totalmente levigata. Considerato che è una collina artificiale, una lastra di basalto così pone parecchi interrogativi. Abbiamo piazzato questi microfoni, vedete che il megalite numero 18 è inserito come in un alloggiamento eh, e la base non è una base appoggiata, ma è direttamente ricavata nella lastra di basalto. Abbiamo messo i microfoni, cosa abbiamo trovato? Allora, come risultati preliminari? Una bassa frequenza costante a livelli deludibili, intorno ai 20-22 anni però inspiegabile e non si capisce perché, perché non c'è nessun corso d'acqua che corre sotto, che può produrla. Uh, L'ipotesi che possa essere dovuta a frizioni, ma però che si concentrano proprio le frizioni delle, eh, delle faglie geologiche, che si concentrano proprio lì. Di... Allora, ma è una frequenza di 14 Hz, questa frequenza di 14 Hz è molto importante perché è tipica di tutti i siti sacri. I siti sacri che noi abbiamo visitato, i siti teolitici, hanno tutti questa frequenza infrasonica che ha un effetto sull'attività cerebrale, ha un effetto rilassante. Quando compare questa frequenza di 14 Hz, invece di vedere 20-22 Hz la frequenza si sposta a 27 c'è cioè come uno slittamento. Una cosa assolutamente sconosciuta. E allora adesso ci facciamo sentire anche la voce di Robert Chitelle. Come un tabù. Questo tipo di frequenza è reperibile anche in altri siti sacri, dove solitamente l'architettura genera una risonanza compresa della legge 70-140. L'abbiamo trovato nel sud dell'Inghilterra, a Malta, in Portogallo, in Italia, in Serbia praticamente in quasi tutti i siti sacri che abbiamo trovato dove c'è un'architettura particolare. In questo caso l'armonica principale è pari intorno ai 69 Hz e poi la seconda e la terza armonica sono comunque compresi in questo, in questo range. Quindi chi suonava il tamburo lì vicino, faceva entrare risonanza al megalite e questo amplificava la forza del tamburo e questo aveva l'effetto sull'attività cerebrale. Comunque questo tipo di frequenza può essere sollecitata anche con una voce maschile. Ecco qui l'Iclerc che sta per battere quel pugno sul, sul megalite ed ecco qui la risposta che abbiamo, 68 in questo caso, 68 Hz, più le due armoniche di cui vi parlavo dopo. Vedete, abbiamo provato varie volte e adesso facciamo sentire la voce del megalite. Ho messo in loop questo perché è battuto tre volte, no? ma per sentire bene... Senti che siamo un tabuolo, come il suono, il volume è molto forte. Qual è la scoperta che abbiamo fatto? Il pilastro è cavo, è vuoto. Chi ha costruito un pilastro cavo o sapeva che che tecnologia è stata utilizzata per fare un pilastro cavo? No? Un pilastro che se noi guardiamo con un attimo di dietro non è più largo di così. Come hanno fatto a scavarlo senza spezzarlo? È una bella domanda. Praticamente questi sono i, eh, eh, i colpi e sullo spettrogramma vediamo che eh, eh, abbiamo la risonanza all'interno, cioè le onde che si muovono all'interno come in un tamburo all'interno de, eh, delle superfici questa è una scoperta fatta dal nostro tecnico del suono finlandese Edith Savolari mi ha lasciato stupito perché se voi cominciate a battere su quella pietra lì non suona niente non suona nulla perché è piena ma questa è vuota questa non è una foto mia, è la foto che è anche la copertina del libro di Klaus Schmidt, in cui vedete che finezza di dettagli incredibili su questo megalite, che non è quello che troviamo a Stonehenge, ma è perfettamente rivigato. Cioè voi ci passate con la mano e lo sentite perfettamente rivigato, come se ci fosse passata sotto una sperigliatrice. Vedete l'alloggiamento dove è inserito, quindi non è una risonanza proveniente da, da sotto, dal sottosuolo, Guardate le mani, questa volta è la prima volta che troviamo il pollice più corto rispetto a quelle, quelle invece degli dei, Quindi questa rappresenta una figura umana. Questi sono i pilastri a t, con la pacca circostante dell'ultimo cerchio, questo è l'altezza della. Del pilastro T, quello di cui stiamo parlando. Vedete che c'è anche un, eh, una specie di centura di lato. Il rapporto, guardate le dimensioni rispetto alle persone: qui sarà 60 cm più o meno, cos'è più caro? Blocchi unici, blocchi unici. Questo vedete è lo stesso megalite, che vi ho fatto vedere la foto originale è stato ricostruito perfettamente all'interno del museo eh, ricordiamo che il museo di San Gruffa il più grande della Turchia l'intera struttura di queste sono coppie perfette dei megaliti che sono presenti nel sito di, di, di E quello che è interessante qui gli archeologi parlano di simbologia simboli senza significato a me sembra una firma come la firma della fabbrica che l'ha fatto, questo megalite. Vediamo che ci sono ben quattro caratteri diversi, questo, questo, un H, che è ripetuto qui, qui vediamo che è aperto esattamente come questo, e questo lo vediamo contare. Quindi ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei caratteri con quattro lettere diverse. Io non li considero semplicemente degli elementi decorativi. Uh, all'ultravioletto, questo è un'immagine ultravioletto che ho ripreso io, questo è il pilastro numero 18 e l'analisi di Daniele Goulart, fatto con il, il programma PIL della Dantic Dynamics da Daymark, è in grado di vedere se esistono dei campi magnetici. Allora, come funziona questo programma? Noi sappiamo che nell'aria abbiamo del vapore acqueo il vapore acqueo, quando viene attraversato da un campo magnetico, si orienta come un dipolo, secondo il campo magnetico. Noi non lo possiamo vedere a occhio nudo, ma l'occhio della telecamera sì, e l'occhio del programma sì, perché vede quelle minime variazioni di luminosità dovute all'orientamento e al movimento delle molecole di vapore d'acqua. E quindi noi vediamo un campo spiraliforme in prossimità del pilastro numero 18. E facendo un'analisi fluidodinamica vediamo che intorno le particelle girano molto più velocemente che all'interno molto interessante questo ma quale spiegazione darlo? come facevano a sapere? da, da cosa nasce questo campo magnetico? No, non lo sappiamo vediamo che forma non posso darvi questa risposta vedete il campo spira di forme anche da un altro punto di vista perché non è che abbiamo fatto un'unica foto eh si vede questo campo salire verso l'alto. e adesso vi faccio sentire il movimento del campo magnetico, che rumore fa? ruotare. Quindi quando dico che abbiamo aggiunto misteri a misteri che interpretazione dare a questo? Come facevano a sapere che lì c'era un campo magnetico? L'hanno creato loro allora, questo campo magnetico? Allora, poi ci sono le vasche scavate nel basalto. Se queste sono, questa è la collina di Domblechiteppe con l'albero dei Desideri, allora ci sono anche delle vasche scavate, vedete? Vedete, queste sono delle vasche piuttosto ampie, potevano essere vasche di purificazione, e queste con pelle per sacrifici ovviamente oh, per gli dei per gli de dei quella di minuscola si facevano queste cose e vediamo che anche qui ci sono i 14 Hz e i 27 quindi è un tipo di versione che non è presente solo sulla, sulla uh, la collina di Goplete ma anche tutto intorno i nostri risultati vanno considerati però solo punto di partenza Eravamo in accordo con Hitler di ritornare a marzo, non sapevamo più nulla di lui.